comunale e noi diamo un tempo X di sospensione per andare a verificare che tutti gli atti sono nella, nella perfetta, eh, oltre che legalità non vorrei usare questo termine, eh, perfetta regolarità perché voglarsi che comunque eh, riscontriamo come magari... Che grazie all'opposizione abbiamo verificato insomma la convenzione Puccini che ci sono delle piccole inesattezze no? noi saremo ben lieti insieme no, da fare un nuovo atto oppure o comunque modificare il contratto a favore dei cittadini appunto, e delle casse comunali grazie grazie al consigliere Masche il consigliere Ludovici ne ha facoltà noi qui lo stiamo a discutere la gara da parte è stata fatta eh, bene e tu lo osta i dirigenti ci sono fatta bene hanno partecipato a norma europea tutto a posto noi all'inizio abbiamo firmato se, 16 credo 16 consiglieri hanno firmato per chiedere una sospensiva in autotutela e io scommetto che da lì poi è andata l'accelerazione acce, tutti avranno firmato il contratto Sicuramente dopo fa la lettera che sarà firmata, ma penso di sì. Ah, sicuramente. Che cosa chiediamo noi che non ha risposto? No, ci starà la talla, la prima, no? sarà la data quando ha firmato, no? La mele. No, il contratto è il 24, poi su tutti quanti i termini, le evoluzioni. Noi abbiamo chiesto che nell'aggiudicare la gara il 24 aprile. Se si è tenuto conto nel frattempo della legge salva Italia, tra cui abolisce l'Equitalia, cioè la riscossione coatta, non la può fare più neanche l'Equitalia. Mette l'accia al 4%, 4,5%, è da verificare, ma certo che dal 27-28% quando è la, la, ris la riscossione coatta al 4%, 4,5%, c'è una bella differenza. Cioè, è calata? Quarta, coattiva voglio dire. Chia chiama sì, no, coattiva è chiamata come cosa, Poi noi comunque dal 4 al 27 credo che ci sia una ulteriore differenza. Quindi noi che chiedevamo noi se nella gara d'appalto approvata il 24 aprile si è tenuto conto delle leggi salva Italia e quant'altro, grazie grazie il consigliere Ludovici, il consigliere Giordani Mauro facoltà. ho ascoltata con attenzione dirigente, il non ho dubbi sulla eh, come è stata articolata la delibera e il suo lavoro quindi. ma vedendo gli ultimi atti fatti a Decreto Monti gli ultimi, quindi si parla di un raggio del 4%, del 5% questo deve far riflettere tutti, soprattutto cosa lei, che è comunque eh, è, diciamo, è il principale attore, no? mi, mi, mi piace passare il termine, lei è il principale attore che ha cercato di realizzare questa cosa, magari è stata proposta da qualcun altro, lei deve fare il suo lavoro, è il dirigente, quindi anche lei dovrà far riflettere tutti affinché venga presa in considerazione la storia del momento, la storia del momento è, è l'attuale Diciamo, decreto che sta facendo il governo che parla del 4%, su ogni pagina parla del 4 gradi dal 4 al 5%. Quindi eh, condivido quello che ha detto Pocanzi il consigliere con quello che ha detto il collega Ludovici, che noi siamo per la sospensione, approfondiamo di più e vediamo. Grazie. Grazie il consigliere Giordani. E il consigliere Abate nella facoltà. Grazie. Anch'io ringrazio il dirigente del la spiegazione che ci ha dato, ma al di là delle, della spiegazione, eh, noi non è che siamo utoologhi, come diceva un nostro collega consigliere, io ho provato a leggere, mi sono informato, ne abbiamo parlato anche con lei qualche cosa, però poi con il decreto Salve Italia è evidente che questo tipo di contratto sta nettamente distrando. quindi noi dovremmo fare il mestiere... Dei, dei rappresentanti dei cittadini io credo che in questo momento non li stiamo rappresentando bene se noi mandiamo avanti questo tipo di contatto allora noi non stiamo più a discutere proprio perché non siamo tuttologhi e lo dicevo prima non stiamo a discutere la della bontà dell'altro ma è proprio perché chi ha redatto questa mozione ha, ha trovato tre possibilità quindi significa che noi non siamo per una chiusura netta siamo comunque per capire un pochino meglio quello che è il rapporto eh, azienda-cittadini e siccome questa cosa dovremmo deciderla noi, ma alla luce anche del fatto che alcuni consiglieri comunali del precedente consiglio comunale hanno sollevato delle perplessità, ce ne abbiamo anche noi queste perplessità e ancora ancor di più ce l'ha fatta aumentare il decreto sanitario. Quindi perché non metterci intorno a un tavolo e trovare una soluzione che possa essere comunque di tranquillità per i cittadini, tranquillità per noi e un servizio reso migliore a tutta la città? Allora io dico, ma così l'hanno anche dichiarato i consiglieri che mi hanno preceduto, nelle tre possibilità che dà la, la mozione c'è la quinta. La B dice sostanzialmente la sospensione per giorni 90 in via di autotutela del contratto per acquisire pareri legali ed esaminare attentamente ogni atto a supporto per la risoluzione del contratto, nonché chiedere il parere all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Allora io credo che qui non ci sia nulla di scandaloso e neanche nulla di contro questa società che nessuno di noi conosce direttamente, così mi auguro che sia. E, e, quindi metterci intorno a un tavolo e trovare in realtà quello che è me meglio per la città e per i contribuenti, in un momento particolare noi questo dobbiamo fare perché le famiglie lo diceva qualcun altro, hanno problemi, ma lo viviamo ogni giorno, lo viviamo noi personalmente, hanno gravi problemi economici, qui non c'è possibilità di lavoro, quindi dovremmo anche noi prestare attenzione a queste famiglie che vogliono comunque pagare e che non vogliono diventare in qualche misura evasori di questo comune ma se noi portiamo questo tasso di interesse che è proibitivo in alcune maniere assolutamente di... eh, no non è vero non è vero ho sbagliato è il... allora la eh, parola qui l'aggio è, è preso subito dal volo l'aggio è assai più alto di quello che prevede il segreto Salva, salva Italia quindi credo che non, non c'è nulla di, di non so, compromettente per questo Consiglio Comunale se noi votiamo la sospensione della votazione per 90 giorni potremmo fare delle commissioni aperte proprio per studiare il caso della, della società AIPA al fine di migliorare, noi ce l'abbiamo con questa società, Ripeto, io la conosco, mi auguro che così sia per tutti quanti. Grazie. Grazie, grazie. grazie al consigliere Abbate, al consigliere Pacco nella facoltà. Io penso che um, è per la prima volta che il, la minoranza, la voglio chiamare opposizione, la maggioranza, anche il dirigente ha trovato una, una linea comune no? dove eh, eh, siamo tutti sul, sul, sulla stessa finalità, ovvero verificare se si può, eh, dirigente, modificare qualcosa al contratto, verificare se eh, i cittadini eh, possono, possono essere sì, agevolati. Eh, ma più che altro anche le casse comunali perché poi alla fine i cittadini che cosa fanno? facciamo un esempio numerico no? su un miliardo di, eh, di entrate nel, del, nel, nelle, nelle casse della società AIPA che poi la differenza viene eh, dirottata nelle casse comunali se in prima istanza il cittadino non paga io presumo con questa eh, crisi è difficile che eh, il cittadino eh, subito come arriva l'accertamento tira fuori 5, 10, 20 mila euro, non so l'evasione, è difficile che li tira subito, quindi sicuramente eh, dovremo andare ad attuare, la società AIVA dovrà andare ad attuare la fase 2, ovvero la discussione coatta. Quindi sommando la percentuale del, del, eh, dell'agio relativo all'accertamento, all quindi alla riscossione normale, poi va fatta quella coatta, parliamo di circa il 30%. Su un miliardo, 300.000 euro, 333.000 euro circa, rimarranno nelle casse di un privato. Quindi vada bene, eh, dirigente, vada bene, sono soldi comunque dei cittadini. Quindi e facciamo un danno, comunque un presunto danno alle casse comunali, un danno, diciamo, un mancato in quale le casse comunali? Perché su un milione di euro, 330 mila euro li sottrae, li trattiene, come da contratto, in caso di discussione coatta alla società. Quindi comunque in questo periodo eh, di crisi che abbiamo provato nel bilancio, sarebbe opportuno che l'agio della società sia più basso. E comunque io poi vedo un'altra cosa, ho letto nel contratto, cosa che non è minimamente marcata, in un periodo di crisi dobbiamo anche metterci dalla parte dei cittadini, nel senso che secondo le leggi vigenti, e la possibilità che la normativa ci concede, dobbiamo agevolare no, il cittadino a pagare questa, questa eh, evasione riscontrata, non possiamo fare come l'Equitalia o come l'Agenzia delle Entrate che il giorno dopo la mettono in cartella esattoriale, ci troviamo, ci troviamo la casa ipotecata, la macchina fermata no? e magari se ci va bene, se no ci troviamo l'immobile all'asta. Quindi, quindi sappiamo tutti cosa sta facendo, no? cosa fanno le, le società di riscossione, Equitalia e comunque l'Agenzia delle Entrate, sappiamo tutto quali mezzi usano, no? Eccetera. noi cerchiamo di venire incontro al cittadino non so, da radicizzarla, da cercare il modo che comunque da metterla proprio nel deliberato, no? da venire più contro al cittadino che in caso fosse inadempiente o missivo dei tributi, delle tasse, gli diamo l'aria, no? il respiro per cercare di pagare radialmente con tutte le ragioni in un periodo così di crisi. Grazie. Grazie al consigliere Pacco. Mazzone. Sì, eh, allora, partirei da, da quest'ultimo punto intanto, per chiarire un po' di cose. Eh, quando abbiamo l'amministrazione comunale, due anni fa, nel 2009 ha deciso di eh, partire con questa gara, per dare la possibilità ai cittadini di mettersi in regola e eh, evitare di incorrere in quelle che poi sarebbero state le conseguenze di, questa, di questo tipo di affidamento, è, stata, è partita una campagna di sensibilizzazione denominata Tutti per Uno, dove eh, venivano invitati i cittadini che non erano in regola con il pagamento dei tributi a, a presentarsi verso... Eh, gli sportelli dell'ufficio tributi a compilare un modulo eh, e denunciare la propria situazione di eh, evasione o illusione eh, o soffrendo di alcune attivazioni. Quindi eh, un primo passo per che eh, è chiaro che chi è evasore o illusore di posta eh, purtroppo cioè del legge l'ha e eh, mancato, eh, la mancata adozione delle azioni eh, da parte del comune comporta la responsabilità per il territorio reale di non quindi non possiamo pensare che oggi un soggetto esterno, qualunque questo sia, che si sostituisce al comune in quanto eh, oggetto eh, vincitore, diciamo, di una, eh, una gara apposta, eh, mettere in piedi azioni che il comune potrebbe non mettere in tesi. Come vedete? perseguire l'evasore e l'edutore le allo stesso modo del soggetto concessionario del servizio Quindi l'azione che viene portata avanti è identica. Per quanto riguarda la radice nuova, perché è già prevista dai nostri regolamenti comunali, il soggetto concessionario applicherà tutte le delibere e i regolamenti adottati dal Comunale quindi anche la, la possibilità di realizzazione già prevista anche coloro che intenderanno sottolineare potranno farlo. Cosa succede? Un avviso di accertamento che viene notificato ha 60 giorni di tempo per essere impegnato presso la commissione esecutoria o per accettato da parte del conto. la L'attore nei 60 giorni non ci sia opposizione, quell'avviso quell di accertamento diventa esecutivo, quindi quelle somme sono dovute al Comune sono un credito quindi nei 60 giorni o anche immediatamente dopo coloro che non hanno motivo per ricorrere alla Commissione Tributaria possono benissimo rivolgersi agli sportelli che saranno aperti alla concessionaria e chiedere la realizzazione delle somme dovute noi abbiamo un regolamento che prevede gli eh, importi che possono essere realizzati e i periodi, il numero di lati quindi chiunque ha, chiaramente determinate condizioni non può fare di chiunque sì, vede, in quelle condizioni ha la possibilità di chiedere la realizzazione e gli sarà accordata eh, vorrei tornare un attimo su alcuni passaggi che sono stati fatti nei vari interventi per chiarire eh, un attimino meglio eh, alcuni aspetti di questo contratto. Allora, eh, intanto l'importo eh, che è stato messo a base di gara non si riferisce alle previsioni di entrata da parte voce, del gruppo. E purtroppo eh, io, la mia voce è questa e il microfono bella, che sto parlanti bella, sono parlanti sono questi. Bella, quindi, eh, dicevo... Eh, il milione d'euro che è stato messo a base di gara è un importo presunto perché chiaramente in questo tipo di affidamenti non è possibile predeterminare a priori in maniera precisa l'ammontare dell'appalto, dell proprio perché è un appalto che è eh, variabile in funzione di, tante, eh, di tanti elementi, tante variabili e quindi eh, viene bisogna stabilire, purtroppo il codice dei contratti prevede questo, bisogna stabilire un importo di gara e eh, in questo caso è un importo presunto eh, che viene determinato ai fini fiscali, perché comunque le, eh, quando si fa un bando di gara occorre presentare delle cauzioni da parte dei, dei soggetti partecipanti, le cauzioni provvisorie, le cauzioni definitive che sono in una percentuale dell'ammontare eh, posto a parte di gara e poi perché comunque eh, Comunque il contratto, qualsiasi contratto, deve prevedere un importo, anche se è Comunque il milione d'euro non si riferisce alle previsioni di incasso da parte del Comune, ma è l'importo oggetto, oggetto dell'appalto, quindi è l'importo presunto che il soggetto concessionario incassa in discute il del 20% posto al quindi significa che il Comune ha presunto al suo tempo un incasso intorno almeno ai 5 milioni di euro e il 20% che era posto a Basilicana corrispondeva al milione d'euro euro messo come valore del contratto. Ma questo non significa che non possa esserci un, un incasso minore o maggiore per l'ente e di conseguenza un aggio minore o maggiore per il soggetto aggiudicatario. Per quanto riguarda eh, dei percentuali, eh, è vero, lei ha fatto riferimento a un agio del 6,8% del comune di Apiglia che è stato da riconosciuto alla società Andriani Andrea Pibuni che guarda caso la stessa società che è scappata da Comezia, che lei dice essere scappata da Comezia e che a Pomezia percepisce il 18,90% e 90% per un'attività che è eh, simile a quella oggetto della gara eh, di, di Apria, ma che invece è, sost... è profondamente differente per quanto riguarda l'attività che viene espletata ad Aprilia. Ad Aprilia sono state assunte tre delibere da parte della Giunta Comunale, io eh, dopo la sua...